PACE E BENE Oggi, come ultima pillola, vorrei raccontarti una piccola esperienza. Una volta una persona fu chiamata a dare la propria testimonianza in una parrocchia e questa persona voleva parlare anche della fede. Ad un certo punto, pensando che la risposta sarebbe stata scontata, interpellò un bambino lì presente. Gli chiese di alzarsi in piedi e venirgli vicino e davanti a tutti gli domandò, piccolino, dimmi. Ma tu hai paura del medico? No, gli disse il bambino, sereno. Ma come non hai paura del medico? Tutti i bambini di solito hanno un po' paura. Sai il dottore, quello col camice che ti visita e a volte ti dà le medicine? No, io non ho paura. Tutti erano molto divertiti, soprattutto la nonna seduta lì a fianco. Allora la persona disse, ma dimmi piccolino, mi spieghi perché tu non hai paura del medico? Semplice, gli disse il bambino. Perché mio papà è il medico, mio papà fa il dottore e io non ho paura del dottore. Tutti inteneriti sorrisero. Quest'uomo disse al bambino di ritornare a posto e guardando i presenti disse «Ditemi, ci sarebbe un modo migliore per dire che cosa è la fede? Dio è medico e medicina dell'anima ed è nostro padre che ha cura di noi» non temiamo dunque miei cari di accoglierne le sagge prescrizioni che la sua parola ci indica e di lasciarci curare da lui guarire da lui e da oggi dato che finalmente ne abbiamo la possibilità ritorniamo nelle nostre chiese attingendo a quel tesoro meraviglioso che è l'eucaristia che i padri della chiesa chiamavano farmaco di immortalità sì, L'Eucaristia non ci cura da una malattia passeggera, ma dal male della morte eterna. Gesù ha detto, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Pensa, come diceva il santo curato Dars, Dio ci ha procurato ogni cibo per il corpo, piante, erbe, animali e derivati, ma per la nostra anima non trovò nulla che fosse degno all'infuori di se stesso. Che mistero d'amore grande, vero? Coraggio dunque, rimettiamo Gesù al centro e ripartiamo. E grazie per aver accolto ogni giorno questi piccoli messaggi, che il Buon Dio ti benedica.